Informazione fiscale è oggi a Brescia al convegno sul mondo del lavoro femminile nel post pandemia e nel meta futuro. Siamo con Dario De Otto, esperto del Sole 24 ore, con il quale parliamo di alcune delle tematiche al centro dell'appuntamento di oggi. Tra queste il PNRR, la digitalizzazione e la tecnologia. Come eh, il digitale e lo sviluppo tecnologico possono favorire eh, la riduzione delle disuguaglianze nel mondo del lavoro a suo avviso? Ma allora, Sicuramente mh, diciamo che c'è un aspetto molto positivo per quanto riguarda alcuni temi di cui io personalmente mi occupo, tipo il metaverso, queste vicende qui ma la stessa pandemia ci ha insegnato, insomma, alcune cose, cioè c'è sempre, no? sempre, la lancia del pelide, da, da una parte ferisce, dall'altra guarisce, c'è sempre un aspetto positivo da cogliere in tante cose. Il fatto è che molte volte non, non riusciamo a coglierle perché siamo sempre con la testa bassa e dovremmo più essere antropos, cioè guardanti in alto, che significa in greco antico e quindi tornando alla domanda all'aspetto positivo è sicuramente il fatto che soprattutto per le donne, per i giovani eh, ad esempio lo dicevo prima oggi non abbiamo più bisogno di una sede fissa di un luogo, di aprire non so, uno studio, metterci una targa eccetera e quindi eh, diciamo, la digitalizzazione sotto certi versi dà delle possibilità ad esempio a giovani, alle donne o comunque a chiunque di, la di lavorare da casa che anche questo è un aspetto positivo e negativo però sicuramente dà delle possibilità a chi prima queste possibilità non le aveva. E poi il mondo dopo molte volte ad esempio ad esempio ieri ero a un convegno e un ordine professionale sta creando un una sede, un posto tecnologico per dare la possibilità ai giovani di creare lì le loro sali riunioni uno magari lavora a casa di no? per digitalizzazione però a volte c'è bisogno ovviamente anche di incontrarsi e questo è un aspetto secondo me po assolutamente positivo e per quanto concerne tutto quello che si sta costruendo metaverso, NFT, queste cose qui io dico che è un mondo aperto e se devo legarlo alla questione femminile di cui oggi abbiamo parlato, dico, essendo molto un mondo aperto, la donna si sposa meglio del maschio che è più portatore a volte di chiusura, e soprattutto un mondo in cui c'è molto da creare, quindi la, la fantasia femminile è, diciamo, può avere un buon gioco qui. Forse quello che, quello che manca è il, il fatto di fare squadra che è più una vicenda più prettamente maschile, se posso dirlo, in questo le donne vedo che fanno, che fanno un po' di fatica, però sicuramente ci sono delle grandi opportunità io vedo, e quindi è molto più facile demonizzare e no? quindi per mantenere sempre lo status quo da parte di molti, che andare invece a comprendere, a capire e quindi capire quante possono essere le opportunità io quindi lo vedo in maniera assolutamente positiva e fantastica. Una sfida e un'opportunità come quella che cambiando argomento ci diciamo, riserva il futuro in ambito fiscale. Si parla di riforma fiscale e tra le priorità c'è anche quella di diciamo, riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuenti. A suo avviso, che diciamo, è un esperto, uno dei massimi esperti in ambito fiscale, si riuscirà a costruire un sistema equilibrato e quali le priorità soprattutto che bisognerebbe perseguire? Allora, Intanto già a parlare di fisco mi, mi è calato, no. un bello di, di tristezza di, di fronte a no? Altro, altro mondo. Ma sa, io dico sempre no, parole tipo semplificazione, una parola delle più parole più abusate che c'è, un po' come quasi amore, no? una delle parole più abusate che c'è, quindi io francamente non, non ho anche di questa delega fiscale, eh, aria fritta, perché sappiamo perfettamente che se anche verrà approvata non, eh, non ci saranno mai dei decreti attuativi. dove ad esempio lì c'è una norma che... Eh, parla di agevolazioni sotto profilo IRPEF per il secondo percettore di reddito, eh, però la cosa che a me darebbe fastidio se fossi donna è che ad esempio se ne parla il secondo percettore di reddito viene catalogato nella donna e si parla del, del secondo percettore di reddito nella famiglia il che torniamo alla, alle vicende classiche, la famiglia in cui c'è il maschio e c'è la, la femmina che è il secondo percetto di rete, ecco io farei un atto rivoluzionario se fossi donna cioè mi ribellerei a questa situazione allo status quo perché io qui evidentemente anche in questo caso non si vanno a considerare le, le vicende che, che si affrancano dal paradigma famiglia maschio o femmina e quindi io non sono sotto questo profilo assolutamente ottimista secondo me qui cambierà poco e nulla mi spiace ah. concludere così ma per me non cambia nulla Vabbè.